Ma l'inizio di tutto, te ti sei ricordata come si costruisce il tamburo? Sì, mi hanno fatto proprio vedere eh, una visione nitida, mh, proprio da un sogno vivo, e mi hanno mostrato una pergamena con a, questo disegno di questo tamburo, circolare, e mh, proprio vedevo anche come era da montare, no? come si faceva a montarlo mi hanno fatto vedere questa pergamena dove c'erano tanti step. Io questa visione, come le istruzioni delle praticamente. Le istruzioni di, di montaggio, mm. di montaggio. Mm. però non avevo compreso come poterlo fare, io l'ho tenuta dentro al mio cuore questa visione molto profonda e anche molto interessante e giustamente come dici tu, devo partire da lì perché effettivamente da lì io ho compreso che dovevo ricercarmi tutto il materiale e dovevo riuscire a costruirlo da sola, perché Perché il materiale mi avrebbe insegnato tante piccole sfumature, tanti piccoli tasselli che erano proprio dentro di me, era come se il disegno mi risvegliava come cercare eh, il materiale e assemblarlo. Cioè praticamente dal sogno hai sperimentato la costruzione che avevi sognato e via via che la sperimentavi, ogni materiale ti dava come delle informazioni. Delle informazioni. Il legno, la pelle che utilizzavi, le pelli che utilizzavi. L'ascolto, proprio anche degli animali, del, degli alberi, di tutto quello che era nella terra. Il primo tamburo sciamanico è stato fatto con pelle di cervo e di capriolo e, eh, e la cosa che mi è arrivato questo progetto questo è il tamburo che è questo legno, è un tamburo che ha costruito Monica eh? cioè non esisteva io. questa cosa lei ha preso i materiali il legno, farglielo proprio il vedere legno, perché insomma il colpisce legno, questa cosa le corde sono sempre di pelle assolutamente il legno mi, face, mi mostrava che c'erano tante frequenze, tante vibrazioni, tante strutture che potevano essere costruite non tutte dello stesso materiale ma anche di materiale diverso e che entrando in sinergia con animali diversi, quindi ho cominciato a costruire con cervo, cerva, capriolo, capriola e anche cinghiale e è stato molto interessante perché ogni pelle raccontava qualcosa. Ma più che altro che ogni volta che io entravo eh, a ricercare qualcosa attraverso un mio disagio, un mio dolore, una mia sofferenza, andavo nel bosco e cercavo proprio un contatto più profondo con me stessa per avere soluzioni. Io non avevo compreso cosa potesse servire quel disegno che stavo vedendo in quel momento, ma in quel momento era come se mi stavano dicendo da lì devi partire, per avere una bella conoscenza su te stessa, su chi sei realmente. Era come se, però il ritmo era come se lo dovevo seguire un passo alla volta. Ma sai ci sono un sacco di analogie nel tuo percorso e con il mio di avvicinamento invece alle geometrie, solo che il mio è un po' diverso, no? cioè il tuo è tutto a contatto con la natura e con il sogno, e il mio invece principalmente fa ridere questa cosa se uno la dice, però principalmente si è svolto eh, come ricerca, come ambito di ricerca in centro città, <ride> cioè in particolare sulla metropolitana allora di punta, <ride> perché voi, no ora sembra che faccia ridere ma è vera questa cosa, cioè anche il mio ricordo parte da una sorta di sogno, a metà, diciamo, no? Tra un sogno, un'intuizione, un ricordo che aveva tanto a che fare con le geometrie questa volta. Tu hai visto le istruzioni tipo Ikea di come si montava il tamburo e io invece ho visto proprio la figura dell'enneagramma e per me ha iniziato proprio quando la fissavo, quando la osservavo, era come mi ipnotizzasse, no? e mi faceva vedere proprio delle figure geometriche che si muovevano, mi faceva notare delle corrispondenze tra i diversi angoli della figura, tra le diverse parti, no? Allora, eh, quando poi io al mattino uscivo di casa e andavo dove dovevo andare, no? Che fosse a fare una commissione, che fosse a fare un giro, spesso io prendevo l'autobus, il treno, la metropolitana, mi spostavo in città. E all'ora di punta di solito, quindi pieno di gente. E come tu ascoltavi gli alberi e ci appoggiavi sopra le mani, li respiravi, prendevi informazioni, io mi trovavo a guardare le persone e a riconoscere le geometrie che gli giravano intorno. Cioè mi trovavo proprio a guardarli, sai, all'ora di punta in metropolitana è tipo una sfilata, tu ti siedi e nel giro di due minuti ti sono passate davanti 200 persone, no? e mentre passavano avevo via via più e più chiara questa capacità di individuare proprio le geometrie che avevano attorno, dal, dai colori che avevano ad esempio nei capelli, nella pelle, proprio la sensazione che lasciavano dietro, il portamento il tipo di movimenti che facevano, l'espressione del viso, proprio uno studio, ma non uno studio tanto all'inizio sistematico, uno studio nel sentire, cioè l'osservare con questa consapevolezza di fondo che c'era lì come un ricordo, no? da andare a spolverare, da andare a fare emergere, ma proprio come dici tu, io non sapevo cosa sarebbe accaduto, cioè il sogno, l'intuizione che avevo avuto era inizia ad osservarli, inizia ad osservare le persone e ricerca le loro frequenze, no? le loro geometrie, ma io mica sapevo che, che cosa avrei sentito nelle loro geometrie, non sapevo che cosa sarebbe accaduto e però giornalmente lo facevo perché mi interessava, mi, mi rendeva felice, mi intrigava, no? E quindi giorno, dopo giorno, dopo giorno, a forza di radiografare le persone che mi passavano davanti e poi anche quelle che insomma mi, magari mi parlavano durante la giornata, no? Che poteva essere un collega, un amico, un compagno di scuola, proprio mi, mi veniva sempre più facile. Perché che non è successo tipo che si è aperto il cielo e ci sono apparsi i santi e in due secondi ci hanno fatto ricordare queste cose, no? Che ricordiamo. C'è stata come un'intuizione, un profumo, no? Questa è la cosa che più mi, mi viene sempre voglia di dire quando si parla di ricordi originari, che poi il tuo è il ritmo, il mio è la geometria, un altro ha le erbe, un altro cana la canalizza le essenze dei fiori, un altro il movimento, un altro ancora, capito? Cioè ognuno ha la sua chiave, no? specifica, però non è che uno non sa nulla e poi un giorno si sveglia e so tutto dei cristalli, eh, ma anche no, cioè un giorno magari si sveglia e proprio come è successo a noi eh, ti viene come il desiderio no? di approfondire tanto un argomento, o oh, ma non sai perché, però ti chiama, ti chiama, ti chiama, ti chiama. Cioè se uno ti avesse domandato ma perché stai ad ascoltare gli alberi nel bosco? Eh, che ne so? <ride> eh, non saprei, non avrei saputo rispondere in quel tempo lì. Oppure ah. gli dicevo no, sto guardando il tipo di come è fatto il tipo di legno. Avrei deviato, perché non capivo che cosa stavo ascoltando io, no? Mm. Però è stato veramente un'intuizione, come hai detto anche tu, che... Mh, ti stigava proprio a ricercare per comprendere anche sempre di più cosa poteva venire fuori da, questa, da questo piccolo tamburo, da questo piccolo animale che arrivava o da questo legno che, che toccavi tra le mani. E poi per me il grande sentire era proprio eh, sentire il sapore del materiale tra le mani, no? perché mh, noi ci allontaniamo spesso dal, dal, dalla materia, no? soprattutto mm. della terra. Io quando ho sentito, come dici tu, anche del profumo, per me è stato Quindi bellissimo eh, assapora, assaporare, più che altro odorare la, la terra, no? il profumo della terra e sentire quella, quel sapore di casa, no? mm. di casa e, di, mh, e che dentro la terra c'era proprio una frequenza, un ritmo, eh, molto interessante ti dirò anche qui trovo un'analogia no? anche a me è capitato di prendere via via più contatto, più informazioni perché poi ok le, guardavo le geometrie riconoscevo, studiavo le geometrie nelle persone ma capivo che non era solo legato agli individui no? c'era anche dietro molto di più e via via ho iniziato ad approfondire proprio questo contatto anche proprio disegnandole ricalcandole, eh, mettendole sul foglio, colorandole, proprio con la manualità, sì. anche con, con quegli esercizi che non è che sono finalizzati a produrre niente, sono proprio come degli esercizi di contatto, di contatto. e, e questa cosa mi ha, ha aiutata tanto, e, mm. e ancora adesso devo dire che mi aiuta tanto, cioè devo dire, Ogni volta quando mi metto a cercare più informazioni ne trovo sempre di nuove. È come non si esaurisse mai questa, sì. questa possibilità. È come un fondo senza, senza il fondo alla fine, no? è come un buco <ride> senza fondo, si se dice così. Perché infatti sì. anche per me è diventato chiaro che io pensavo che una volta costruito il tamburo era tutto finito, no? Mm -hmm. In realtà no mi hanno fatto vedere effettivamente la cura del corpo fisico e l'importanza del corpo fisico e anche quello dell'anima, quindi anche del corpo animico. Quindi non era finito lì la costruzione, c'era anche altro. No? Mm. Quello che dici tu mi risuona parecchio, perché è come se effettivamente io costruendoli oppure strutturando delle, delle strutture, toccando anche il legno, toccando le altre pelli, è come se ti, ti danno delle altre informazioni che ti portano sempre a uno step dopo, a un mm. prossimo step. No? Cioè, mostralo perché è anche un disegno spettacolare. Non sono bravissima a disegnare l'albero. Non si vede, Monica. <ride> Eccolo là. Non sono bravissima a disegnare l'albero, ma il drago mi è venuto bene. <ride> il drago dire. è proprio figo. Il drago è figo. Sì. e questo mi è arrivato come al solito in un sogno <ride> si chiama per me questo è il mio più grande dono degli spiriti degli, delle guide del sogno chiamiamolo come desideriamo dei dead che mi portarono proprio questo, tam, questo tamburo mi fecero vedere la struttura come doveva essere e soprattutto la forma quando tu dici la struttura è quella cosa di legno questa, che lo tiene dietro, questa, no? Questa giralo cosa un po'. di legno fatta di dietro. E la cosa bella di questo tamburo è che ha la struttura di castagno e io di quella cosa che vado molto fiera è che è invecchiato di 70 anni, no? Forse adesso di 72 di anni, ok? No. <ride> Stiamo... Hai detto niente. <ride> e la... La, la cosa particolare è che c'era solo lui, no? E se sbagliavo il taglio erano, cioè, era... eh, dove lo trovavi un altro castagno eh, di 72 anni. Bravissima. <ride> e c'era lui e altri, però, poco, c'era cioè poco, poco, poco. Dovevo stare molto attenta a non sprecarlo questo legno. Ma anche perché quando l'ho tenuto in mano si sentiva una sacralità. È un onore anche di antichità molto profonda, che rispecchia un po' anche al tamburo sciamanico, no? Perché i tamburi sono gli strumenti più antichi che cominciarono ad, a nascere in epoche antiche, no? Ah, quindi mh, è stato proprio uno strumento che nacque nell'antichità, come poi anche il legno era antico. E poi vidi questa pelle che credevo che non fosse proprio adatta, ma invece calzava proprio a pennello, ed è un capriolo maschio, bello um, forte, ma anche um, lui parla molto della cura, della cura del corpo fisico e, della, e, della, e dei chakra, no? e la, la cosa particolare, mi dissero che dovevo, risvegliare eh, ricordi o risvegliare le persone, dovevo usarlo per, per le persone, per il benessere delle persone che sarebbero arrivate. E questo è nato in due giorni, si può dire, un incastro perfetto dal sogno alla concretezza. Cioè un incastro lampo, sì. più che perfetto, istantaneo Era quasi, 48 così. ore per fare questa bellezza. Sì, ed è stato veramente fantastico perché il castagno poi tu ne sai ancora di più di geometria, ma eh, a me quando l'ho tenuto in mano respiravo proprio l'unione delle due parti, no? Mm. come il sopra e il sotto, come anche mh, la, la trasformazione lì... Ehm, L'incontro di maschile e femminile, maschile, femminile. non volevo mm. usare proprio quelle parole. però. E lo beccate proprio io. Ecco. Sì, ok, no, ma va benissimo <ride> perché sai si parla sempre di maschile e femminile e delle donne. In che palle, parliamo di sopra mm. e sotto. Di sopra e sotto, è più bello <ride> dato che oggi abbiamo parlato di questo. E, e quindi si sentiva proprio quest'unione del sopra e del sotto, e quando te lo, lo suoni addosso alle persone si se lo tieni in un certo modo, è come se gli riequilibri proprio tutti i chakra, gli allinei, gli purifichi l'energia ed è, è come se lui entra proprio in sinergia con la persona. Mm. Mm. Ecco, una cosa così ad esempio accade con i sigilli geometrici, no? una cosa che mi è accaduta nel ricordo delle geometrie e che poi da geometrie semplici, che so il quadrato, il cerchio, il triangolo, poi sono diventate anche delle combinazioni, hanno iniziato ad unirsi, no? a lasciarsi usare proprio come, facciamo un esempio profano, tanto a me non piacciono le cose troppo, troppo serie, no? come i mattoncini mm -hmm. dell'ego, quelli che usano i bambini per costruire e ad esempio, eh, va bene ho qua uno, ad esempio i sigilli geometrici sono fatti così, ecco. Praticamente sono fatti così, sono tante geometrie vicine, allineate e proporzionate tra loro, proprio come in una ricetta di cucina, che fatto da me questo esempio fa ridere perché io riesco a bruciare anche un uovo sodo… <ride> Senza ridere, cioè, tu ridi ma ridere, fa ridere, fa ridere. <ride> poi quando non accade fa non fa ridere, però è proprio come in una ricetta di cucina, cioè per fare un buon piatto ci vuole ogni ingrediente nella giusta proporzione, no? sì, sì. proprio come il legno, la pelle, le sì. corde sì. che utilizzi, il battente che crei, i disegni, i colori quando c costruisci un, un tamburo magico, perché tu sì. fai dei tamburi magici, allo stesso modo quando si fanno dei sigilli geometrici è proprio un incontro di frequenze, un bilanciarsi, no? La cosa che, che mi piace tanto di questa conversazione di stasera è che troviamo intanto un sacco di analogie. Sì, parecchie. Giuro non ci siamo messe d'accordo prima. No. infatti ero imbarazzatissima a iniziare si è visto, <ride> eh, quindi stavo... Eh, però effettivamente mi sto stupendo anch'io perché non avevo mai sentito parlare così della geometria sacra mm. che avevi ricordato ed è proprio una cosa come in sinergia Sì, in... La, la cosa di cui io sono convinta è che moltissimi ricordi originari siano in sinergia nel sì. senso che eh, alla fine ci ricordiamo come una strada, la strada per tornare a casa, no? Senti, poi... ma te ce l'avevi delle resistenze? Tante, tante. Dai, Avevo raccontacene la... una, dai, raccontaci un... una resistenzina piccola. Perché non ce la facevo trovare la, la forza, il coraggio di, eh, di toccare le pelli. Perché ti faceva impressione? Mi faceva impressione e non sapevo da che parte proprio iniziare. Poi a un certo punto... Ho sentito proprio un guerriero vicino a me, un'energia molto forte, e forza di correre ero proprio in uno status di apertura e di cuore aperto, e ho sentito questa energia vicino a me, e mi disse di prendere un coltello, un qualcosa di appuntito e che mi avrebbe guidato, no? Questa energia. E lì ho, ho come mh, sentito. Lui che mi guidava la mano Che mi mostrava come dovevo fare Ed era come se stavo vedendo il tessuto Con altri occhi no? Con sì. altre mm. fatto meno Da, da un altro punto di vista Ho fatto mm. un lavoro bijou Proprio un bijou Ero dun contenta Quando ho detto Ma sono stata veramente io Ero stata veramente io ah. Ed è stato veramente faticoso per me Perché cioè, era non avrei mai scelto il ramo, se mi avessero detto una volta di andare in macelleria a lavorare con la carne, io no, non ce l'avrei mai fatta, Proprio mh, avevo queste resistenze, anche se ne ho viste tante. <ride> Guarda, <ride> quando si parla di similitudini no? tra, tra ricordi. Allora, sai, io ho scelto il mio corso di studi che è tutto sostanzialmente svolto nell'ambito dell'informatica e poi stasera non riesco a fare una trasmissione in diretta no? su Facebook, che, che la sa fare anche mia nonna. Però vabbè, eh, ho, ho fatto un corso di studi tutto improntato sostanzialmente ai computer, alla tecnica, no? all'informatica, perché di base a me nella in tutta la prima parte della mia vita avere il contatto umano con le persone cioè guarda no presente quando tu dicevi prima toccare la pelle neanche morta ecco io un contatto umano con la gente che non avevo accuratamente selezionato ma guarda no, no. <ride> ma proprio no sì. Sì. e quindi finché si trattava di eh, guardarli passare queste persone, no? E usarle come fa conto materiale di studio per prendere informazioni sulle geometrie, per capire in modo anche sempre più rapido, no? I loro equilibri, quante ne avevano, come le avevano, cosa stavo vedendo, magari anche disegnarle, però poi mica gliele dicevo. Cioè, e tenevo per me, no? Sai come quelli che fanno si mettono Che si mettono, <ride> che si mettono <ride> tipo nella casina sull'albero, come noi, no? Zitti zitti per un'oretta e quando arriva l'uccellino lo fotografano, lo, <ride> se, lo fotografano oppure lo disegnano, ma poi mica glielo vanno a dire. Cioè, no, se, li di se li tengono lì e basta, no? Ecco, io facevo così. Se a me mi fossero venuti a dire ma quello che vedi poi devi tradurlo alle persone cioè gli devi dire intanto che cosa hanno poi che talenti ci vedi che possibilità ci vedi come potrebbero lavorare su, su questo equilibrio che vedi cioè io mi sarei girata e me ne sarei andata capito e, e poi però a un certo punto via via se me la tenevo sempre solo per me questa cosa implodeva cioè diventava talmente ricca talmente articolata che mi faceva arrabbiare mi dava proprio disagio eh sì. che dicevo ma possibile che io so fare sta cosa e non serve assolutamente a niente a nessuno mi rendeva proprio infelice eh sì. come essere tanto bravi a cantare e cantare sempre solo sotto la doccia te vedi parlando di questo mi fai notare quante volte io avrei sbattuto la testa contro il muro se mi dicevano devi passare di lì io non l'avrei fatto <ride> non l'avrei mai fatto, piuttosto facevo il, cerchi il cerchio allarga, larga, no? come si suol dire, però non la invece mi hanno fatto comprendere effettivamente questo fare le cose opposte no? a quello che volevi fare, quello che desideravi, mm. cioè fare delle cose che veramente non avresti mai voluto fare, no? se mm. lo pensavi, nel momento che lo sentivi e le facevi, con tutte le resistenze del mondo, però mi hanno fatto vedere la bellezza che passare di lì non è poi così doloroso, anzi forse noi la facciamo diventare dolorosa, ma in realtà mm. è, la, è il movimento più semplice. E Poi ecco, una cosa molto anche umana, se vogliamo, no? è il fatto che quando ci avviciniamo a contattare un ricordo, un momento di proprio una cosa che ci fa dire sì, questo è proprio il mio, questa cosa sì. proprio mia appartiene, si fa, ci si mette anche in gioco in modo diverso, no? e io ho notato che poi anche nel quotidiano, nelle relazioni che ne so in famiglia, con gli amici, mh, ne, in tutti i tipi di contatto, è come se aprissero delle possibilità nuove, sì. cioè superi dei limiti perché c'è come un richiamo quando tu parli di tre corpi, no? il corpo fisico che abbiamo con dentro le emozioni e il, il, il pensiero, la personalità, quello dell'anima che è quello che ci porta nel sogno, quello che ci fa un po' la traduzione della, del sentimento, de, di tutto il mondo invisibile, no? di energie che abbiamo intorno e quello dello spirito, che è proprio quello dove, da dove arriva il ricordo, no? questo punto di contatto diciamo con, con l'unione degli opposti che abbiamo con, con l'uno e questi tre corpi qui se c'è questo profumo di ricordo originario, se c'è questo profumo di ritrovare qualcosa che apre un contatto più diretto e come funzionassero meglio insieme, sì. come avessero un, un punto d'appoggio per stare insieme sì. e si superano di più le resistenze e poi uno, tipo il mio caso, impara a parlare con la gente perché ha il desiderio di riuscire a comunicare come potrebbero usare le loro geometrie, come potrebbero riequilibrarle e poi anche tante volte nel, nelle relazioni della vita personale questa cosa smuove tanto, no? perché si è fatto pratica di là e quindi si comunica meglio anche coi figli, con gli amici, con i genitori. Si aprono, si aprono dei canali che ci rendono felici un po' tutto tondo, non solo sempre nel mondo della ricerca spirituale, anche nel sano mondo dell'amore, della famiglia, del, del lavoro, delle scuole, sì. che, che è un mondo anche quello, insomma, è, è, <ride> è anche sì. parecchio importante. È molto importante, perché noi se no non faremo tutta questa fatica per raggiungere proprio questa terra, no? Eh, staremo da un'altra parte. Staremo da un'altra parte, eh. Quindi per me lavorare proprio spiritualmente su noi stessi è anche questo, è imparare a mettere in pratica anche tutti gli strumenti che, che ci siamo ricordati, che eh, ci hanno dato per ricordare, perché per fortuna è che ci hanno dato degli strumenti per poter entrare dentro di noi a conoscerci e a, a ricordare tutto quello che, che siamo, no? in un qual modo mm. a me piacerebbe proprio che tu provassi a farci sentire un ritmo suonato con il tamburo magari un ritmo di quelli che si che si agganciano a una parte specifica del corpo e da questo ritmo tu ci dici bene dove ascoltarlo dove lasciarlo risuonare, e proviamo a combinarci tu suoni e io racconto quali geometrie ci sono in quella parte del corpo. Entrate proprio dentro al cuore. Sentite il battito del cuore. E <susurra> attiva proprio un punto nel petto è come il cuore che batte <Sigli> Pulsa, pulsa, pulsa e ci racconta in ogni suo battito qualcosa di noi. Maya... Maya... Ogni suo battito... La... il sangue, la ninfa... gira fa un giro dentro di noi e ci riporta ossigeno, vita. La geometria del cuore è la spirale. Con gli occhi chiusi, ascoltando Monica, ascoltando il suo tamburo, la riusciamo proprio a sentire, la si sente nel quarto chakra, al centro del petto, ed è come ogni battito del tamburo ci facesse scendere ancora e ancora di un passo dentro questo continuo avvolgersi, che non ha un inizio e non ha una fine è una geometria alla spirale che parla di traiettorie, della risonanza del cuore a riconoscere le traiettorie che tutto attraversano senza poter essere fermate, senza inizio e senza fine, che tutto connettono a distanza fisica, ideologica, temporale attraverso qualsiasi differenza e adesso che abbiamo sentito il sapore, il suono ad esempio della spirale del quarto chakra del cuore eh, vorrei invece Monica che tu provassi a suonarci un ritmo differente per farlo proprio sentire questa differenza tipo se parlassimo di primo chakra che ritmo suoneresti cosa Cosa esce dal tamburo? Io! È la danza. È il piede che sprofonda nella terra nella stabilità nell'equilibrio il ritmo picchia è incalzante ma avvolgente il ritmo del primo chakra batte la forma di un esagono e la costruzione delle api che un pezzettino alla volta creano un alveare, con infinita costanza, con la capacità di specchiarsi con coerenza tutto intorno, riproducendo celle che si incastrano perfettamente le une nelle altre, con una appartenenza totale tutte dello stesso tipo, della stessa famiglia, dello stesso ceppo. La frequenza dell'esagono parla di discendenza e di ascendenza, di radici e di frutti lasciati nel tempo, genitori e figli, ma anche i maestri e gli allievi, gli amici che si formano e quelli che a nostra volta formiamo, i luoghi dove giungiamo e come li lasciamo dopo che ci spostiamo altrove, e anche nell'anima la famiglia sottile, animica, che riconosciamo, incrociamo a cui diamo seguito nell'esistenza, l'esagono è l'incontro delle radici con l'anima e questo è il suo ritmo. la terra e la stabilità